Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e come vi avevo promesso in live vi porto un metodo per pulire le vostre targhe ragazzi se avete quelle targhe fastidiose, rognose che comunque quando andate allo Santos Custom eh, essendo duplicate, alfanumeriche, ve le riconosce e non vi lascia vendere eh, questo è un metodo per poterle pulire ragazzi allora, come state vedendo io ho una targa eh, personalizzata che è le Tigri e andiamo. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto e di un centro operativo. L'auto in cui vogliamo cambiare la targa e il centro operativo. A questo punto, ragazzi, dobbiamo entrare nel centro operativo con l'auto eh, che vogliamo, diciamo, fare il glitch. Che state vedendo ha la targa mia personalizzata, anche se me la lascia vendere questa macchina. Comunque la sto usando per fare il glitch in maniera tale che capiate bene. A questo punto, mentre siete dentro al centro operativo, aprite il menu Internet e tenete premuto il tasto R2, ovvero quello dell'acceleratore. Selezionate i veicoli e andate a selezionare una LG Retrocast, eh, no, una LG normale, ragazzi, e l'andate a sostituire con quella che è dentro al centro operativo quando sarete su questo messaggio dovete fare molto velocemente ovviamente dovete tenere sempre premuto R2 quando sarete su quel messaggio molto velocemente premete X e triangolo ragazzi se non ci prendete subito il via fatelo con altre auto provate altrimenti andrete a perdere il veicolo provate con altre auto magari con auto di strada e poi quando sarete padroni del glitch andate a ripetere il tutto e avete visto come vi ho fatto vedere che è cambiata la targa oramai eh, la targa Tigri non c'è più ma c'è la targa alfanumerica che aveva la, la LG in questo modo ragazzi potrete diciamo cambiare le targhe a tutti quei veicoli che avete clonato e hanno la targa eh, diciamo eh, numerica alfanumerica e non ve le lascia vendere una volta fatto questo procedimento che cosa dovete fare ragazzi aspettate che vi arrivi la notifica non entrate prima dentro al centro operativo perché altrimenti eh, perdete l'auto quindi a questo punto che cosa fate aspettate che arriva la notifica vi faccio rivedere la targa come avete visto è una targa alfanumerica è cambiata la targa facendo quel procedimento e quindi adesso aspettiamo questa beata notifica che arriva ci metterà un pochino ragazzi però è abbastanza semplice ripeto quando entrate nel centro operativo schiacciate eh, per aprire il telefono andate su internet e dovete tenere R2 sempre per moto al momento della vendita quando state confermando di voler sostituire l'auto che è dentro al centro operativo dovete premere X e triangolo in maniera rapidissima ragazzi quasi insieme o insieme addirittura in maniera tale che vi sbatterà fuori dal centro operativo ovviamente e eh, avrete l'auto sotto al culo insomma quindi come state vedendo è arrivata la notifica quando arriva la notifica l'unica cosa che dovete fare ragazzi è entrare nel centro operativo non provate ad entrare in garage perché non vi fa entrare non entrate nello Santos Custom perché non vi farà entrare vi farà entrare solamente ed esclusivamente nel centro operativo la targa è cambiata io adesso scendo dal centro operativo me ne vado allo Santos Custom e vado a vendere l'auto eh, ovviamente faccio la vendo ma insomma voi potete cambiare le targhe a tutte le vostre auto in maniera tale di avere delle auto uniche con una targa unica che il gioco vi lascerà vedere spero che questo glitch vi sia utile lasciate tanti like condividete il video condividete anche il mio canale con i vostri amici ragazzi eh, detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti